Ma come ti sei vestito? Sono vestito a mood. A modo. E i sottotitoli sono anche opera tua? Innanzitutto ci teniamo a ringraziare la FabCon che ci offre lo spazio e questa opportunità. Quest'anno saremo al Fabcon per presentare il nostro nuovo gioco di ruolo, Shoku, ambientato in un Giappone feudale alternativo. Insieme dovrete unirvi per affrontare l'oscurità, soprannaturale nonna naturale non che permea il mondo di gioco. Se siete interessati e incuriositi, ci troverete per tutta la durata dell'evento per dei pay test. Nel link in descrizione potete prenotare una sessione per venerdì o per domenica. Ad ogni modo, da giovedì a domenica, per l'intero evento, ci troverete per qualsiasi domanda e per delle prove libere. Io sono Diego. Lui è Ruben. Siamo i creatori di Shoku. E approviamo questo messaggio. Ci vediamo a Fabcon.